Sembra che forse la donna fosse veramente sola e quello che cercava di fare era cercare di essere compatita in qualche modo, cercava delle attenzioni ma in un modo completamente malato. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, la storia di cui vorrei parlarvi oggi è quella di questa donna coreana di nome Go. Ragazzi, non c'è assolutamente una spiegazione logica per dare una giustificazione per quello che ha fatto questa donna, è un caso che ha letteralmente scioccato la Corea e che voglio assolutamente condividere con voi perché questa storia ancora mi mette i brividi. Prima di iniziare però vorrei ricordarvi che io pubblico nuovi video tutti i lunedì e i giovedì al lunedì pomeriggio e inoltre sul mio canale di Giappone pubblico nuovi video il sabato verso le 11 di mattina. Vi consiglio di iscrivervi anche a quel canale se vi interessa un po' la cultura giapponese, soprattutto di ultimo sto trattando del folklore e di leggende antiche, molto interessante e poi se vi piace la mia musica potete andare anche su tutti i digital store eh, Apple Music, Spotify e Amazon per potervelo ascoltare in ogni caso, tornando al caso di oggi oggi tratteremo del caso di questa donna di nome Go. Quando questo caso è successo nel 2014 come vi dicevo ha scioccato la Corea La donna nel momento in cui è avvenuto questo caso aveva 35 anni Le motivazioni dietro le azioni che ha commesso sono assolutamente inspiegabili E volevo condividervi adesso una serie di immagini prese dal suo vecchio Instagram Come potete vedere sembra una donna comunque piena di vita ehm, Che viveva comunque una vita anche piuttosto lussuosa Andava in ristoranti di lusso, poteva permettersi di giocare a golf guidava anche un'auto costosa e sembra proprio che vivesse una vita piena, libera e che si stesse divertendo, cioè faceva anche per esempio la danza del ventre, eccetera, eccetera. Ma una cosa piuttosto strana è che, benché questa donna avesse comunque un Instagram feed piuttosto interessante e una vita piuttosto interessante, a giudicare da questo feed, non aveva nessuna interazione, nessuno la seguiva, non aveva amici. E sembrava che nessuno le mettesse mi piace o le lasciasse un qualsiasi tipo di commento molte persone hanno ritenuto che la donna cercasse in qualche modo di attirare l'attenzione con questi post o che magari lo facesse per se stessa tuttavia una domanda che molti si sono fatti è come poteva questa donna eh, avere questo stile di vita se non aveva nessun lavoro e tecnicamente lei aveva un lavoro, faceva la prostituta e inoltre riceveva anche cospicue somme di denaro da alcuni eh, uomini che frequentava e questo era il modo in cui lei riusciva a eh, diciamo permettersi tutti questi lussi Mi sembra che questa donna infatti parlasse con eh, moltissimi uomini e che inviava messaggi come questi mi tratterai bene? Mi rispetterai, farai tutto quello che una donna ti dice, vero? E questa era la tipologia di eh, messaggi che la ragazza mandava a tutti questi uomini E se riceveva una risposta piuttosto aggressiva da loro, praticamente li bloccava Se invece acconsentivano alle sue richieste, eh, decideva di incontrarli Questa era proprio la tipologia di uomini che la ragazza cercava di eh, sedurre diciamo sembrava proprio da questi messaggi che la ragazza voleva essere amata, rispettata o in qualche modo accettata tra questi la donna incontrò anche un uomo di nome Joe. Era un cinquantenne sposato con figli. In una delle chat la ragazza le inviò dobbiamo essere una coppia diciamo eh, carina con tanti interessi comuni eccetera e l'uomo le ha solamente risposto va bene. Questo Joe un giorno mentì alla propria famiglia dicendo che aveva un colloquio di lavoro mentre in realtà era andato a incontrare questa donna. Il 26 maggio del 2014 Joe e Go si Incontrarono e quali si può vedere prendere l'auto assieme e guidare appunto nelle vicinanze di un love hotel. Alle sei e mezza, appunto, da questi eh, footage della telecamera di sorveglianza, possiamo vedere l'uomo uscire dalla vettura. Questa tipologia di hotel è una tipologia di hotel in cui voi praticamente parcheggiate l'auto e il parcheggio è associato a una stanza. Quindi, quando voi prendete il ticket per mettere, diciamo, l'auto in questo parcheggio avrete anche l'accesso alla stanza. Questo è un modo per garantire la privacy di chi magari va a usare un motel e non vuole essere scoperto, magari non lo so, specie eh, se ci sono tradimenti in corso, come in questo caso, questi hotel eh, sono particolarmente utilizzati. Anche in Giappone ci sono questi hotel in cui praticamente c'è una specie di vending machine in cui voi inserite i soldi e vi esce direttamente la chiave. E anche lo staff praticamente voi non lo incontrerete in faccia ma eh, vedrete soltanto le mani. Tra l'altro c'è anche un motel in cui addirittura a servirvi è un robot eh, dalle sembianze di un dinosauro particolarità del Giappone. E Durante quella notte si possono vedere anche degli altri video in cui l'uomo era uscito, era andato in un convenience store per comprare dell'alcol e poi si era diretto nuovamente nella stanza. Sfortunatamente questi saranno gli ultimi video e gli ultimi momenti in cui l'uomo era ancora in vita. Verso le 11 infatti del giorno seguente si può vedere il 27 maggio eh, Miss Go uscire dalla stanza d'hotel e prendere l'auto. Un particolare interessante è che la vedete lasciare comunque questo motel indossando delle scarpe sembrano un po' da ginnastica o comunque delle scarpe che magari eh, quelle che vi danno l'hotel e quando la vedete tornare la vedete tornare con dei tacchi successivamente la si può vedere nuovamente eh, tornare nell'hotel e poi uscire di nuovo e quando è uscita ha preso una grossa borsa dalla vettura e poi si è ridiretta nuovamente in stanza la si vede praticamente trasportare questa borsa eh, nel 28 maggio due volte e, e sembrava portare qualcosa di estremamente pesante al suo interno In quella notte infatti ha mutilato l'uomo e a parti separate ha portato il corpo mutilato um, nella vettura Quello che eh, si crede è che la donna abbia ucciso l'uomo con un coltello nella notte tra il 28 e la mattina del 29 maggio. Il coltello era stato usato sulla sua gola e nella zona vicino allo stomaco. Come potete vedere questo eh, coltello era praticamente avvolto in del nastro adesivo e degli esperti dicono che chi sa eh, diciamo uccidere qualcuno o commettere un omicidio utilizza questa tecnica per evitare che il coltello scivoli dalla mano quindi la donna sapeva esattamente quello che stava facendo in quel momento quando ha ucciso questo uomo una domanda che altre persone si sono fatte è ma com'è possibile che una donna comunque anche piuttosto magra sia riuscita a uccidere un uomo comunque molto più grosso di lei e dall'indagine le ipotesi che sono emerse è che probabilmente la donna lo ha eh, diciamo ucciso magari nel momento in cui l'uomo era eh, indifeso magari stava dormendo eccetera eccetera e soprattutto l'uomo in quel momento non aveva eh, comunque nessun'arma con sé quindi era in una posizione di svantaggio rispetto a lei anche perché lei aveva premeditato di compiere queste azioni mentre lui non se lo aspettava minimamente immaginatevi andare con una bella ragazza in un hotel e poi svegliarvi magari nel cuore della notte con questa che ha un coltello in mano e sta cercando di uccidermi cioè anche il fatto che siete presi sotto shock penso che renda difficile il potersi difendere la cosa che mi ha molto spaventato è anche il fatto che la donna sia rimasta due giorni in quell'hotel prima di disparare del corpo quindi probabilmente la donna ha aspettato che un po' il sangue uscisse dal corpo e quindi si asciugasse in qualche modo per poterlo portare nella vettura in questo modo era più facile anche da muovere e non c'era il pericolo magari di fuoriuscite di sangue che sarebbero state molto sospette e sembra che durante questi giorni la donna sia uscita e abbia utilizzato la carta dell'uomo per fare dello shopping è andata a comprarsi del make-up, dei gioielli per un totale di 3000 dollari e inoltre ha anche comprato una borsa, quella che poi avrebbe usato per disfarsi del corpo L'ultimo giorno che è rimasta nell'hotel è anche uscita per comprarsi una sega che è stata quella che poi ha utilizzato per mutilare l'uomo e poterlo trasportare fino alla vettura in queste sacche. I proprietari del negozio hanno descritto la donna con un look simile a quello di Cleopatra e probabilmente quello che l'uomo intendeva è che aveva comunque dei lunghi capelli neri e un make-up piuttosto accentuato. Questa è la foto che sono riuscito a reperire in internet in cui si può vagamente intuire le fattezze di questa donna. Successivamente prossimamente è tornata nella sua abitazione sempre con le borse contenenti il cadavere di quest'uomo e sembra che in questi due giorni abbia cercato dei modi per potersi disfare del corpo di quest'uomo. e sembra che praticamente la donna abbia premeditato di uccidere questo uomo prima ancora di andare nell'hotel dal momento che le ricerche nel suo computer segnalavano il fatto che si fosse procurata tutti i mezzi necessari per poter poi in seguito disfarsi del corpo ha disposto il corpo in due location separate, una in una strada piuttosto abbandonata vicino a un cantiere mentre l'altra borsa in una fattoria comunque più in campagna in una location molto distante l'una dall'altra questi due luoghi erano a 45 km di distanza l'uno dall'altro in quel momento la donna poi dopo che si è disfatta di questo corpo ha ricominciato a cercare nuove prede online e infatti alcuni giorni dopo già aveva appuntamento per poter incontrare un altro uomo fortunatamente questo uomo non ha mai avuto il piacere di conoscere questa donna perché è stata catturata grazie al DNA che è stato ritrovato sulla scena del delitto l'uomo è stato veramente fortunato perché la polizia aveva il sospetto che questa donna sarebbe stata in grado di uccidere molte altre persone se non fosse stata fermata in tempo tra l'altro quando le è stato chiesto cosa avesse fatto e se potesse mostrare come si era mossa comunque sul lato del delitto che cosa avesse compiuto ha detto che non si ricordava nulla e successivamente qua c'è stato proprio la parte che ha praticamente scioccato tutti in Corea mentre la stavano interrogando su che cosa fosse accaduto la donna ha detto che era perseguitata da questo Joe e che aveva provato a violentarla. E anche attaccarla e questo è il motivo perché Go è stata costretta ad ucciderlo. Il problema è che mentre stava parlando di questi avvenimenti la donna ha iniziato a ridere. Immaginatevi iniziare a ridere durante un'interrogazione in cui siete accusati di un omicidio. Perché stai ridendo? Cioè, perché? E quello che ha detto è praticamente... <ride> è veramente spaventoso. <ride> Potete immaginare la situazione, cioè... Io mi immagino i poliziotti che stavano assistendo a questa scena Gli esperti hanno detto che probabilmente si tratta di eh, un sintomo del fatto che la donna non sapesse associare le sue sensazioni con la giusta tempistica Mi ha ricordato un po' eh, non solo a me ma anche a Grace TV il comportamento che aveva Joker in Batman Successivamente tra l'altro la donna ha anche detto che il motivo per cui si è comportata in questo modo è perché c'erano delle voci all'interno della sua testa che le dicevano di comportarsi in questo modo è in Incredibile come la donna sia riuscita a portare avanti questo lifestyle per così tanto tempo. Era stracolma di debiti. Non aveva nemmeno pagato l'affitto per diversi mesi, era veramente in una situazione difficile. Inoltre la donna per esempio non pagava nemmeno eh, l'elettricità eccetera eccetera e tra l'altro accendeva il condizionatore al massimo eh, e lasciava le finestre aperte che è veramente uno spreco. Perché non so se in Italia è così, però in Giappone e anche in Corea l'elettricità non è che costi poco. E inoltre la sua casa sono state ritrovate una serie di eh, borse griffate estremamente costose che insomma una ragazza che non ha i soldi per potersi pagare l'affitto come è possibile che possa comprarsi questa tipologia di borse inoltre non aveva nemmeno i soldi per poter insomma, continuare a guidare la vettura che stava guidando e tra l'altro nella sua casa sono stati trovati anche una serie di eh, acquisti che ha fatto che non aveva nemmeno aperto nel momento precedente a questo incidente la ragazza stava per essere praticamente privata di tutte queste cose sapete sarà stato un collector che sarebbe venuto a... Prendersi quello che non era più in grado di pagare un po' come il film eh, confessioni di una shopholic non so se l'avete visto c'era questa ragazza dalla green scarf che era perseguitata da il collector che cercava in tutti i modi di riprendersi i soldi quella è una comedy però questo praticamente è praticamente quello che succede nella real life probabilmente la donna avrebbe potuto per esempio invece di ucciderlo magari provare a minacciare l'uomo dicendo che se non le avesse dato magari dei soldi avrebbe detto a ah, moglie e i suoi figli che eh, lui la stava tradendo, tuttavia non, la polizia non ritiene che questo sia il vero motivo per cui lei abbia attaccato questo uomo dal momento che questo uomo non era nemmeno particolarmente ricco, facendo ulteriori ricerche nel passato di questa donna eh, la polizia fu in grado di scoprire che questa Miss Go aveva nel suo passato una relazione durata 4 anni con un uomo di nome Kang. e sembra che in questa relazione eh, questo uomo si prendesse veramente cura di questa ragazza quindi oltre a essere il suo fidanzato era anche una specie di contibacca Cioè di uomo che praticamente eh, La soddisfava in qualsiasi suo capriccio Qualsiasi cosa lei voleva comprare Lui la comprava per lei Tuttavia, quando la loro relazione è finita La ragazza è tipo impazzita Quando la donna eh, si è ritrovata Nella posizione di non poter più Contattare questo uomo ha deciso di prendersi vendetta cercando di riversare la sua rabbia su altri uomini E tra l'altro per esempio la ragazza quando parla di Joe, l'uomo che aveva ucciso, lo definisce sempre un cattivo uomo Quando è una persona che ha incontrato solamente poche ore prima per la prima volta Quindi è come se la donna stesse cercando di fare una connessione tra questo uomo che aveva appena incontrato e il suo ex inoltre questo potrebbe anche essere una sorta di tentativo di cercare di ricevere attenzione Uccidendo questo uomo magari sarebbe stata contattata nuovamente dal suo ex La polizia ha inoltre indagato sul suo cellulare e si è resa conto che la ragazza non aveva nessun amico con cui poteva parlare Cioè la sua rubrica era completamente spoglia se non per queste prede che incontrava saltuariamente Sembra che forse la donna fosse veramente sola e quello che cercava di fare era cercare di essere compatita in qualche modo, cercava delle attenzioni, ma in un modo completamente malato. Persone che la conoscevano l'hanno descritta come una donna comunque estremamente strana, cioè a volte era molto provocante, altre volte era più, diciamo, riflessiva. Aveva un comportamento veramente strano e atipico. Dei professionisti che l'hanno esaminata le hanno diagnosticato il disordine della personalità istronic è una tipologia di eh, disordine mentale che colpisce il modo con cui una persona pensa percepisce le cose e si relaziona con gli altri. Una persona con questa patologia cerca delle attenzioni, parla in modo drammatico delle proprie opinioni, spesso viene influenzata da fattori esterni e le sue emozioni cambiano costantemente e pensa che le relazioni che stringe con gli altri siano molto più strette di quelle che realmente sono. Tra l'altro un fatto ricorrente che avviene per le persone che soffrono di questo disturbo è che spesso si sentono come a disagio se non ricevono le attenzioni che eh, vogliono ricevere, e molto probabilmente questo ha eh, giocato un ruolo fondamentale nel modo in cui la ragazza percepiva determinate relazioni che ha avuto in passato, come quella col suo ex o le relazioni che magari stava instaurando con questi nuovi uomini. La cosa spaventosa è che comunque la polizia ritiene che non ci sia nessun vero motivo che abbia spinto questa donna a comportarsi in questo modo modo non c'è praticamente nessun eh, collegamento per il fatto che la donna abbia ucciso proprio questo uomo era solamente un uomo a caso che si è ritrovato nel momento sbagliato con la persona sbagliata durante il processo la donna ha cercato di eh, mostrarsi come se non fosse in grado di intendere in di volere, probabilmente per ricevere una pena meno grave di quella che le sarebbe aspettato tuttavia la sentenza parlava chiaro, la donna sapeva esattamente quello che stava facendo in quel momento Quindi non ha ricevuto nessuno sconto di pena Anche per il modo in cui si è comportata quando è stata interrogata dalla polizia E sembrava assolutamente in grado di compiere delle decisioni Gli esperti quindi hanno detto che lei non rientrava nelle persone Quindi non in grado di intendere di violere Benché eh, dicessero che la donna soffrisse di un tipo di disordine della personalità piuttosto unico che probabilmente è stata la causa che l'ha portata a compiere questo assassinio. La donna è stata condannata quindi a 30 anni di carcere e tra l'altro considerando che la donna è entrata in carcere quando aveva 35 anni uscirà di galera quando non avrà 65 e capite che è ancora piuttosto giovane e potrebbe compiere ancora questi atti spregevoli quindi speriamo che anche quando venga rilasciata sia in qualche modo comunque un po' seguita per essere sicuri che non torni a eh, rimacchiarsi di questi crimini così atroci. La domanda che mi chiedo è com'è possibile che benché fosse in grado di ehm, sedurre tutti questi uomini non avesse nessun amico e ragazzi non lo so sto cercando di mettere insieme comunque i vari pezzetti di questo puzzle ma non riesco veramente a capire che cosa possa essere successo o che cosa stesse pensando questa donna quando si è comportata in questo modo sono curiosissimo di sentire la vostra opinione fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi qui sotto nei commenti non dimenticatevi di lasciare un mi piace se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo al prossimo ciao e' un'altra cosa che non è la mia stessa, la mia stessa, la mia stessa, la